Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Conoscete questo strumento? Ce ne sono di varie forme, e vari tipi. Questo si chiama kazoo e serve per giocherellare con le note. e Lo usano per fare alcuni assoli in alcune canzoni. eccetera, Vediamo però come si può utilizzare per la voce cantare, cantare, cantare, cantare in libertà. sicuramente conoscerete già il bubble che è un esercizio che serve per riscaldare la voce ed è questo qui è un esercizio che serve per fare i passaggi della voce dal petto alla testa e così via senza uh, diciamo senza utilizzare mai la gola quindi si fa in modo semplice si mettono le dita qui per ammorbidire un po la bocca quindi per essere più rilassati possibile e quindi questo eh, esercizio noi lo possiamo utilizzare legare ai vocalizzi per esempio uno molto famoso è questo E così via. Torniamo al kazoo. Mi sono accorto che utilizzando questo piccolo strumento per giocare un po' con le note nei vari concerti, ho visto che la voce sfruttava lo stesso principio, cioè immettere aria con il suono e mh, senza sforzo in pratica, perché se noi soffiamo nel kazoo semplicemente non avviene nulla, mentre dobbiamo diciamo parlare dentro. Tipo così. Quindi siamo noi che pilotiamo le note eccetera quindi sfrutta, sfruttando lo stesso principio ho provato a fare degli esercizi anziché con il bubble utilizzando il kazoo in questo modo mm -hmm. quindi il kazoo rispetto al bubble è più preciso cioè se noi commettiamo un piccolo errore con il kazoo si sente di più mentre il bubble tende più ad impastarsi insieme ai suoni questo è un metodo che io ho pensato di attuare un po di anni fa quindi ho comprato un po di kazoo e li ho regalati ai miei allievi e stiamo utilizzando questo strumentino per riscaldare la voce prima di cantare e vi devo dire che davvero funziona anzi in alcune canzoni se voi avete delle difficoltà perché magari sono troppo alte provate a sostituire per un attimo il testo e la canzone cantandoci con il kazoo so. provate a fare queste parti alte e vedrete che con il kazoo riuscirete a migliorare la vostra voce poi piano piano Capirete dove sta risuonando la vostra voce e quindi piano piano lo utilizzerete solo per capire quello che, che, dove dovete portare la voce e quindi riuscirete a fare poi le acuti e tutto il resto. Io mi trovo molto bene. Inoltre se noi vogliamo essere sicuri di utilizzare una voce di testa ad esempio, nel momento in cui noi tappiamo a una estremità il kazoo, vediamo che il suono non esce. Però se giriamo la voce, il suono ricomincia a uscire. Quindi questo è come una specie di, di riprova. Mentre se io facessi forte, il suono tende a non uscire perché vado troppo di petto. Quindi... ricordatevi che si scrive kazoo ma si legge Kazu.